Buongiorno, buongiorno a tutti, amici di psicologicamente, mentre aspetto che si connette qualcuno, sono le 8.02 minuti, sono in ritardo di due minuti, ma ci sono. Vediamo se c'è qualcuno mattiniero insieme a me. Vedo già un occhiolino, due occhiolini, meraviglioso, datemi il tempo di... Se qualcuno vediamo un po' se riesco a andare anche ok. Quattro occhiolini perfetto, vediamo un po' se no. non riesco a vedere i commenti al momento, per cui se chiolini Ci siamo. Buongiorno, amici. Se per favore qualcuno mi scrive, proviamo a vedere se riesco a farlo così. Mando un cuoricino, vediamo se parte. Ok, vediamo non vedo ancora commenti se per favore amici mi fate sapere se mi vedete mi sentite bene okay. ciao Marina purtroppo dovrò fare così, guardare e utilizzare il cellulare buongiorno Angela eccoci qua, adesso inizio a vedere un po' di commenti Buongiorno Angela, buongiorno Marina, buongiorno a tutti gli amici di Psicologicamente. Aspettiamo ancora qualche minuto che qualche amico un mattiniero si colleghi con noi. Buongiorno Francesco, Elisabetta. Scusate, guardo sia il cellulare ma anche guardo il PC perché ho sempre delle difficoltà col cellulare. E allora almeno cerco di, di capire Laura... <ride> eccoci, allora c'è qualcuno mattiniero stamattina insieme a me oggi faremo eh, una cosa diversa so che vi aspettavate la meditazione ma in realtà parleremo di Sibille e per chi non sapesse cosa sono le Sibille sono delle carte vi faccio vedere così nel frattempo ciao Irene bene buongiorno, buongiorno aspettiamo ancora qualche minutino e poi possiamo iniziare perché abbiamo un'oretta da passare insieme e voglio eh, renderla molto corposa. C'è una grande fortuna che io parlo velocissimamente perché tutto quello che vi voglio raccontare sicuramente con la modalità così veloce che ho di parlare, di comunicare, riuscirò sicuramente a dire tutto quello che voglio. Voi sapete che non le preparo mai le mie eh, dirette perché <coughs> credo che sia più bello lasciare che ehm, possa fluire in base all'energia che c'è. Allora, mi presento, sono Imma Luca per chi non mi conoscesse, eh, da tanti anni mi occupo di contatto con l'oltre e per contatto con l'oltre intendo dire il mondo dello spirito dei nostri cari defunti per cui con la medianità, mi occupo di channeling, di contatto con i maestri e con le guide, sono una sensitiva e una chiaroviggente fin dalla nascita. Cosa vuol dire questo? che ho una sensibilità che mi permette di riuscire a comprendere bene le situazioni che le persone che si rivolgono a me stanno vivendo, utilizzando eh, come strumento eh, la medianità, il channeling, la mia sensitività e la mia chiaroveggenza. E da qualche anno ho scoperto di essere anche capace, senza averle mai studiate, di leggere le Sibille. Questo perché quando ho iniziato ad affascinarmi al mondo delle carte, avevo iniziato a leggere i tarocchi dei Visconti, ma non mi riusciva perché avevo bisogno sempre di leggere il bugiardino, che è il librettino che c'è dentro, per cui non erano assolutamente le mie carte. Un giorno, giusto perché così intanto vi racconto, eh, io adoro andare ai mercatini dell'usato perché ci trovo sempre un sacco di cose carine, sono affascinata da tutto quello che è antico, da quello che è usato per dargli una seconda vita e in quel periodo diciamo che onestamente ero un po' stanca un po' della medianità, un po' di tutto quello che era la parte dell'aspettativa delle persone, Diciamo che ho avuto un momento un po' così, per cui cercavo un modo alternativo di esprimere quello che era la mia eh, sensibilità e la mia sensitività. E mentre stavo cercando eh, dei piatti, mi ricordo, un po' particolari per decorarli, proprio su un tavolo eh, ho trovato un mazzo di carte che onestamente non c'entrava niente su quel, su quel tavolo. Allora mi sono rivolta al commesso e eh, gli chiesi se quelle carte erano in vendita e lui mi disse, guarda effettivamente sono in vendita, ma non le prende nessuno, le stavo mettendo via, ecco, questo è stato l'incontro con le mie amiche Sibille se voi guardate sono tutte carte rovinate, scritte perché qualcuno prima di me le ha utilizzate e le ha scritte per, per avere dei, dei riconoscimenti per studiare le carte ora, io non le ho mai studiate, ho comprato un sacco di manuali delle Sibille per cercare di capirle il senso ma ogni volta che apro il libretto non ci capisco niente, con me le carte funzionano che le legga in modo intuitivo. Voglio ricordare che i tarocchi sono una, uno studio approfondito di anni che si fanno, per cui non c'è modalità di interpretarli a livello intuitivo, ma i tarocchi hanno una loro storia, una loro energia e c'è tutto uno studio approfondito e importante da fare. Le sibille fortunatamente si possono anche utilizzare in modo intuitivo. Cosa succede in questa nostra eh, ora insieme? Vorrei fare la stesa della settimana, per cui oggi siamo a giovedì, andremo da giovedì a giovedì in modo generale per il gruppo che si sta connettendo. Negli ultimi minuti, quarto d'ora, venti minuti, adesso vediamo in base a quanto sono veloce, vorrei poter rispondere a delle domande che mi fate voi e lo risponder risponderò in diretta. Quello che vi chiedo è la gentilezza di fare una domanda diretta, non troppo generica, Dandomi la vostra data di nascita e se ci fosse eh, la possibilità di avere la data di nascita, se mi chiedete di qualcun altro, datemi il riferimento. Non vi chiedo di eh, ricordarvi che siamo in pubblico, sono 32 persone collegate, per cui le domande che mi farete sono strettamente vostre e personale, per cui vi risponderò in base alla domanda che mi fate. Ok? Detto questo, voglio ricordarvi che le sibille o le carte in generale in realtà non bisognerebbe acquistarle e autoregalarsele. Per una giusta regola bisognerebbe ereditarle da qualche altra cartomante che le ha utilizzate in modo tale che abbia già un'energia o farsele regalare da qualcuno. Se decidete di farvi le eh, «Ciao Luna!» Ciao tesoro, scusate, una carissima amica che non sento non vedeva tantissimo, mi fa piacerissimo vederla. Ciao tesoro, collega tra l'altro di tantissimi anni fa. Detto questo, le carte generalmente fanno, eh, vanno regalate o se volete farvele eh, acquistare, l'importante è che ci sia uno scambio, come se qualcuno le pagasse al posto vostro. Se invece c'è qualche cartomante che ha questo amore, che decide di chiudere eh, con le carte, perché sono carte vecchie, non le vuole più avere, ve le vuole regalare, meglio ancora. Detto questo, se decidete di, eh, di farvele regalare, c'è la possibilità di consacrarle. Io generalmente dico sempre di utilizzare il rituale che più mm, vi sembra efficace. Cosa faccio io? Semplicemente prendo una candela, dell'incenso e poi generalmente prendo della terra. Cosa faccio? Mi concentro, prendo le mie carte, passo queste carte sul fuoco eh, della candela, ovviamente senza farle bruciare, e io chiedo sempre che questo fuoco possa purificarle, eh, e benedirle e consacrarle. Stessa cosa faccio con l'incenso, io utilizzo il palo santo, la salve bianca, passo sopra, le incenso col fumo, e chiedo sempre che vengano purificate, benedette e consacrate al lavoro che andrò a fare con loro poi cosa faccio le apro prendo un vaso metto della terra generalmente la vado a raccogliere a raccogliere perché la tiro su da un prato proprio per l'occasione le appoggio sicuramente sopra e le metto alla luna piena e in quel caso chiedo alla madre terra se avete un giardino meglio ancora però chiaramente assicuratevi che le cose ehm, sia un posto che non ve le ruba nessuno Chiedo alla Madre Terra di consacrarle, di, di purificarle, di consacrarle, di benedirle affinché possa fare un buon lavoro. Stessa cosa chiedo alla nostra Luna di caricare queste carte affinché si possano comunque creare un'intesa particolare. Dopo averle tenute fuori per 24 ore... Le tengo altre 24 ore o anche 48 ore, in base a quello che sento, sotto il cuscino a dormire con me perché faccio sì che si possano impregnare della mia energia e si crei un contatto molto forte tra me e lo strumento. Io lo faccio per tutti gli strumenti con cui lavoro. Generalmente le carte le utilizzo quando ho voglia di andare a eh, vedere un po' i pettegolezzi, non a caso io le chiamo le mie pettegoline in realtà, perché le sibille sono quelle carte che ti permettono di andare a guardare una situazione in modo molto veloce come pettegolezzo, sono quelle l'SOS io le chiamo. Ora c'è da dire una cosa importante, amici. Eh, io non, ripeto, non le ho studiate da manuale perché chiaramente le leggo alla mia maniera e poi abbasserò il cellulare così vi farò vedere esattamente come le metto giù. Ho una stesa tutta particolare e sinceramente, quando mi viene chiesto di insegnarle. Purtroppo, non ho questa capacità, al momento non mi sento di insegnarle a nessuno, ma perché non ho una modalità canonica, classica da manuale, è veramente un qualcosa di eh, sensitivo ed intuitivo. Io eh, spero che il cambio programma dalla meditazione alle sibille possa essere cosa gradita. So che avremo più appuntamenti con Vincenzo perché ci siamo già messi d'accordo, intanto, lo ringrazio per questa possibilità. E io direi eh, di incominciare. Con la stesa della settimana cosa vuol dire io metterò mh, continuerò a mh, eh, mh, smazzare ok il mio mazzo a mischiare smazzare come meglio credete mh, sia più utile chiamarlo e inizierò con la giornata di oggi un po in generale che cosa potrebbe accadere non è detto che accada a tutti perché chiaramente sto parlando con 35 40 persone e, ed è diverso ok il fatto di ehm, parlare col singolo Vedo che mi state scrivendo già le date, vi chiedo la gentilezza di aspettare, vi dirò io quando iniziare perché tanto adesso faccio la stesa della settimana e eh, continueranno a scorrere e non le leggo per cui abbiate un attimo di pazienza. Allora iniziamo cari amici, è sempre meraviglioso lavorare con loro perché mi sento proprio un'energia particolare e iniziamo a lavorare con la giornata di oggi. Oggi è giovedì, parliamo di giovedì 14 maggio 2020, vediamo che cosa può accadere in questa giornata per le persone di questo gruppo, l'ho già fatto per altri gruppi per cui se ci sono cose diverse non pensate che le sto tirando a indovinare perché ogni gruppo e ogni persona che prende parte di questo gruppo sicuramente avrà un'energia diversa e le mie carte potrebbero dire le stesse cose potrebbero dire le cose diverse io non ricordo mai quello che dico per cui sappiate che poi dovrò ascoltarmi meraviglioso siamo oltre 40 persone collegate buongiorno amici buongiorno a tutti è bellissimo sapere che siete mattinieri come me io sono in piedi dalle 5 e mezza voi direte cosa fai tutti i miei rituali eccoci qua allora vediamo nella giornata di oggi giovedì ok ok, quando... c'è una cosa che voglio dirvi quando le carte non vogliono parlare ve ne rendete conto perché quando le smazzate, le mettete giù fate fatica ad aprirle quello è un chiaro segnale che non hanno voglia di parlare ciao Francesca ok, allora basso il telefono così vi faccio vedere come lavoro e poi lo rialzo ok, datemi tempo un attimo oh, ok, io non so se riuscite a vedere un pochino ma vorrei far vedere come lavoro ok tanto non avete bisogno di guardare me ok per la giornata di giovedì per gli amici psicologicamente allora cari amici oggi è una giornata importante per quanto riguarda le amicizie le chiusure ci sono sicuramente delle decisioni da prendere per quanto riguarda delle situazioni con degli amici potrebbero essere anche dei parenti in realtà eh Chiusure, mettere puntini sulle i, ci sono delle conversazioni che comunque porteranno una risoluzione, non vuol dire che ci sono delle cose negative, amici, ma semplicemente ci saranno da mettere i puntini sulle i con quelli che sono i vostri rapporti, sia di amicizia o di famiglia, perché mi parlano sicuramente di entrambi. Per alcuni oggi è una giornata sicuramente molto particolare perché ci saranno davvero tanti pensieri alle quali porteranno eh, il senso di dover sistemare delle cose, è come se avete bisogno di trovare un equilibrio, cari amici. Per cui vi chiedo oggi, in questa giornata, di prendervi il giusto tempo e di cercare veramente di mettere ordine in quelle situazioni che credete vi stiano un po' debilitando perché il debilitare energeticamente è peggio di quello fisico perché energeticamente vi butta giù e vi butta giù anche fisicamente per cui cari amici non abbiate paura di mettere i puntini su lì, sulle amicizie e anche su quello che è il, lo stato di parentela perché sicuramente potrebbero esserci anche delle situazioni con i parenti da sistemare Ok? andiamo avanti con la nostra giornata di venerdì 15 di maggio così vediamo un attimino domani cosa ci sarà di importante da scoprire per gli amici Psicologicamente perché ogni gruppo ha la sua energia ok cari amici grazie Marina che si vede ciao Tiziana Galloni Francesca Galviati buongiorno, buongiorno amici bellissimo, quanti siamo oh, datemi tempo un attimo Scusate, che qui ogni tanto cade tutto. Ok, per gli amici, psicologicamente nella giornata di venerdì domani. Allora, amici, domani, venerdì, sicuramente ci saranno delle situazioni legate a quelli che sono gli affari, ai soldi, ai denari. Qualcuno di voi domani riuscirà ad ottenere quel qualcosa che poteva essere un, um, un prestito tramite banca, un'agevolazione statale, dei soldi che gli devono arrivare. C'è cioè la riuscita sui soldi, per cui qualcuno di voi, amici cari, domani riuscirà a ottenere quel contributo economico degli affari che stavo aspettando da tanto tempo, perché mi viene fuori proprio lo sblocco, state tranquilli, non abbiate paura, abbiate pazienza, anzi vi chiedo la gentilezza domani, se per gentilezza ogni giorno, se qualcuno di voi si ritrova, se sotto questa diretta che io poi andrò anche a caricare sulla mia pagina di Metaspiritologia, per cui se c'è qualcuno che è anche iscritto a Meta già Allargata, la potrà riascoltare. Amici, come vi ho già detto, domani ci sarà il trionfo su quello che sono i soldi, il denaro. Se qualcuno avesse chiesto di avere un... Eh, un contributo da una banca, da una posta, dallo Stato o dei soldi che deve attendere da un lavoro che stava facendo, sicuramente domani c'è lo sblocco per i soldi, per cui metteteci tutta l'intenzione e l'interesse, fate quella telefonata che avete bisogno di fare per ricordare a qualcuno che vi deve comunque dei soldi o che deve darvi agli uffici, fate quello che volete ma domani sicuramente sarà una giornata molto importante affinché voi possiate eh, risolvere quello che è la parte dei soldi. Ricordo sempre che, eh, amici, siete in tantissimi, siete oltre 45 connessi, per cui non è che per tutti sarà così, ma io mi auguro che qualcuno di voi possa darmi eh, un feedback positivo. Anche quelli negativi vanno bene, perché sicuramente io sono qui per dare il mio contributo e a volte a potrebbe essere che mi possa anche sbagliare, non sono Dio. Però mettiamoci nella condizione di poter fare qualcosa insieme, di interazione. Andiamo a vedere nella giornata di sabato, amici cari della pagina psicologicamente, lo dico sempre perché così dicendo creo le condizioni energetiche per parlare di voi, ecco perché lo dico non perché eh, voglia fare pubblicità ma perché mi serve per connettermi sempre a voi. Ok amici, nella giornata di sabato 16 di maggio 2020 vediamo quello che potrebbe accadere, ai miei amici di psicologicamente, intanto ringrazio sempre Vincenzo D'Amato per la possibilità che mi sta donando e per voi amici che vi siete connessi stamattina alle 8 per passare un'oretta insieme a me e le mie sibille. Ok, sabato per gli amici. Allora, sabato per gli amici psicologicamente ci sono delle situazioni legate all'amore. Eh, Cosa vuol dire? Che ci saranno delle chiusure importanti alle quali dovete prestare attenzione non voglio mai dare brutte notizie o positive perché l'energia con cui voi le rapportate decidete se è una notizia positiva o negativa perché dirvi che ci sarà una chiusura sentimentale per alcuni potrebbe essere una rinascita per altri potrebbe essere oddio, oddio, vado in crisi non importa io posso dirvi che nella giornata di sabato per alcuni di voi, gli amici di Psicologicamente ci sarà una chiusura con un rapporto sentimentale io vorrei anche estendere la possibilità a livello anche lavorativo perché comunque la carta è ambivalente parla di rapporti chiusi sia nell'amore ma potrebbe essere anche con un lavoro con il quale non state più bene per cui cerchiamo di lavorare ad ampio spettro ok? ci saranno delle chiusure importantissime che però porteranno a uno sbocco molto importante sia professionale che sentimentale con delle aperture molto importanti per alcuni di voi questa chiusura sboccerà nel mese di settembre, cosa vuol dire? Che adesso siamo a maggio, lo so che siamo un tempo lunghissimo, ma se arrivano i tempi lo dico, ma nel tempo di settembre ci sarà una riapertura nell'amore e nel lavoro, per alcuni di voi molto importante, vi prego di segnarvi tutto quello che vi dico e di mm, metterlo come sul calendario per andare a vedere se poi questa cosa si verifica perché stiamo parlando di un tempo oltre le vacanze però amici vi garantisco che eh, sarà importantissimo questo sabato per alcuni di voi sarà come se si risboccia a qualcosa di nuovo, importante e che avete anche avete bisogno anche di risbocciare buongiorno agli amici che si stanno connessendo, connessendo siamo oltre 50 sono molto felice di vedervi qui con me andiamo alla giornata di domenica così piano piano poi ci avviciniamo alla mezz'oretta con voi. Cercherò di andare un po' più veloce. Domenica per gli amici di Psicologicamente. Carlo Di Rozzi, buongiorno. Ciao Roby, ciao Roby Cavalleri, un bacione grande. La giornata di domenica. Vediamo che cosa c'è per la pagina di Psicologicamente. Buongiorno amici, ancora una volta sono qua per dirvi che la giornata di domenica è una giornata molto positiva per quelli che sono gli spostamenti. Lo so che siamo ancora in quarantena, tenete conto di tutte quelle che sono le normative però sono spostamenti dettati da delle comunicazioni che sono in viaggio per voi, positive, sono sicuramente notizie positive che sono in viaggio, più che spostamenti fisici, ma sono finalmente delle cose che si muovono e che vengono a vostro vantaggio, sono delle risposte delle cose che avete necessità da tempo ehm, di avere notizie, per cui vi dico che ci saranno comunicazioni molto importanti che arriveranno su molti fronti, parlano dell'amore, parlano dei soldi, parlano del lavoro, delle notizie, delle amicizie e sicuramente ci saranno anche delle comunicazioni legate allo stato di salute di alcuni di voi che attendono degli esiti degli esami positivi. Per cui qualcuno di voi mi scriva se è così, sta aspettando degli esiti dell'ospedale o comunque di alcune visite, vi prego di scrivermelo se vi ritrovate, perché è una cosa molto particolare, dove ci saranno degli esiti positivi. C'è chi magari attende il fatto che deve fare un intervento, deve fare qualcosa, gli arriverà la notizia di una data certa per il quale potranno fare queste visite o fare comunque questo spostamento dettato anche da delle visite. Lo dico perché mi parlano anche di medicina, questo non vuol dire che stiamo parlando di cose personali o meno, sto parlando in modo generale per cui ti dico eh, caro amico o caro amica, se ti ritrovi di scrivermelo, per cui nella giornata di domenica le comunicazioni sono aperte e sono molto importanti per avere sicuramente delle notizie che stavate aspettando, andiamo avanti sulla notizia sul lunedì, perché siamo a lunedì vediamo lunedì sulla pagina di Psicologicamente ciao Paola, ciao Anna Messina ciao Sibilla Andiamo su lunedì per gli amici psicologicamente, un attimino che cerchiamo di capire un pochino. Allora, ehm, la giornata di lunedì viene coinvolti i figli. Cosa vuol dire che ci saranno sicuramente delle situazioni con i figli da mettere a posto? E potrebbero essere i papà che avranno necessità di doversi mettere davvero con il cuore sulla, eh, la mano sul cuore e cercare di comprendere un po' quello che eh, hanno a che fare con i loro figli ci sono dei papà che magari hanno bisogno veramente di comunicare con i figli perché ci sarà un po' una resa di conti per quanto riguarda i figli una situazione che va risolta mi rivolgo ai papà magari che hanno un rapporto poco presente con i figli ma ci sarà veramente bisogno di fermarsi un attimo e parlare con i propri figli questo vale anche con le mamme ma sono quasi sicura che stiamo parlando di papà perché è arrivata la carta maschile comunque nulla toglie anche alle mamme di potersi mettere lì un attimo e di provare a pensare se ci sono delle cose da sistemare con i figli La giornata di lunedì è all'insegna sicuramente dei genitori e dei figli Ora, eh, chiaro che è generale il discorso, amici Cercate di capire che siete collegati più di 50 persone Ed è difficile parlare uno per uno Però poi, ecco, vedremo. Milena Gelfi, il dentista, benissimo Allora fammi sapere, Lilli Ferraro, aspetti degli analisi, benissimo Ok Detto questo, vi ricordo che la giornata di lunedì ci saranno sicuramente delle situazioni con i figli. Amici, ripeto, per me sono i papà, ma se ci fossero anche delle mamme che fanno da papà, sicuramente vi prego poi di scrivermelo se in questa giornata i figli hanno chiesto di parlare o se sentite l'impulso di farlo. Sarà molto importante che la dedichiate ai figli, perché è una giornata che sarà energeticamente aiutata e sostenuta dall'oltre per quanto riguarda i figli. Andiamo avanti un attimino. Okay, guardiamo la nostra giornata di martedì. Carmine, ancora buongiorno. buongiorno Carmi. Andiamo a vedere la giornata di martedì come andrà e vediamo un attimino che cosa posso dirvi per alcuni di voi. La giornata di martedì, allora la giornata di martedì anche in questo caso parla di situazioni lavorative, lo so che sembra una cosa che ho già detto all'inizio della settimana, no, però la giornata di martedì parla di aiuti lavorativi che arrivano per alcune persone di voi che stanno aspettando lavoro, per cui ragazzi se state aspettando un lavoro, avete fatto delle domande lavorative, eh, stiate tranquilli perché alcuni di voi avranno veramente la notizia positiva di un lavoro che deve arrivare e alla quale avete mandato un, con, un curriculum e se non l'avete fatto magari iniziate a mandarlo perché abbiamo ancora tempo da ad adesso a martedì ci sono risposte positive per dei lavori, dei lavori che potrebbero essere anche part time per cui amici... Sicuramente magari non parlo del lavoro della vostra vita, ma ci sono dei lavori part-time che possono sbloccarsi. Per cui se qualcuno di voi ha fatto delle domande per dei lavori part-time, me lo scriva tranquillamente e si ricordi che siamo alla nostra giornata di Marte, eh, martedì. Correggetemi se siamo a martedì, qualcuno mi scriva perché chiaramente io vado velocissimamente e eh, ogni tanto mi perdo. Ci siamo? Ok. Ora andiamo a parlare di mercoledì, ok? Mercoledì per la giornata di psicologicamente... Scusate, partite la carta, ogni tanto succede che mi partono le carte. Siamo con mercoledì, vediamo la giornata di mercoledì per gli psicologicamente, poi arriviamo a giovedì e iniziamo a lavorare con voi. Mercoledì, vediamo un po'. Allora, mercoledì voglio parlare delle situazioni che si allontanano, cambiamenti improvvisi da situazioni che vi sembrano sicuramente che non se ne vanno però una carta doppia vuol dire che per alcuni si sbloccheranno delle situazioni che pensavate non si, non si riuscisse a sbloccare e per altri avrete la sensazione che in quella giornata tutto viene quasi come se qualcuno vi girasse le spalle per cui siccome sono 50 e 50 andiamo a vedere un pochino di parlare di entrambi allora amici cari per alcuni di voi veramente nella giornata di mercoledì sentirete questa, questa sensazione di peso che si alleggerisce e finalmente dite caspita allora sta girando esattamente eh, una situazione positiva che non pensavate neanche più potesse sbloccarsi però ahimè amici cari c'è anche la parte che in realtà alcuni di voi si sentiranno un pochino non dico soffocare, ma un pochino: mamma mia, che ansia sembra che questa cosa non si sblocca. State tranquilli cari amici, perché sicuramente con il mese di giugno, per chi ha delle difficoltà, molti di voi sbloccheranno la situazione. Alcuni di voi l'hanno già sbloccata nel mese di aprile e nel mese di maggio dovranno semplicemente andare a rafforzare. I punti importanti per stabilizzare degli affari, delle situazioni che hanno, eh, hanno incominciato a muoversi, per cui tranquilli. Hm? Bene, andiamo alla nostra giornata di giovedì per chiudere la settimana. Ok, siamo con giovedì. Ciao Giovanna Manzo! Ok, vediamo giovedì. Siete tantissimi amici. Adesso, tra un attimo, alzerò il telefono, vi chiederò così leggo i commenti. Poi, di scrivermi la data e la domanda diretta, non generica, amici, eh, per cortesia. Perché se no, ci mettiamo un'ora e abbiamo mezz'oretta per le vostre domande. Ciao, Monica Stellano. Giovedì, ultimo giorno della settimana per chiudere la mia stesa, la nostra stesa con le Sibille. Eccoci qua, un'altra mistratina e andiamo giovedì per gli amici, di Psicologicamente, cari mie Sibille. Qual è il consiglio per alcuni di voi? Wow, giovedì! Si parla ancora di successi nel rapporto di eh, soldi, benessere, casa e ci sono sicuramente anche degli incontri importanti. Non voglio limitarmi semplicemente alla parte sentimentale, ma a giovedì ci sono degli incontri che potrebbero svilupparsi anche nel, nella parte del mondo del lavoro e tante altre delle amicizie, degli affari, tutto quanto. C'è la carta del pieno successo. Se avete bisogno di... Dei movimenti importanti vi dico di farli giovedì perché è una giornata importante energeticamente. Per alcuni di voi è davvero un momento dove le risposte positive e affermative porteranno grande successo, sicuramente, amici c'è sempre anche l'altra parte dove magari non saranno piene le situazioni, però giovedì parla veramente di successi, su quello che è il benessere, l'abbondanza, quello che è il denaro, i rapporti di amicizie e di famiglia. Eh, alcuni di voi giovedì potrebbero anche decidere di eh, cambiare casa o di trovare la casa che da tanto tempo stanno cercando, perché mi parla di affari, investimenti nuovi. Per cui, sicuramente, se state facendo un investimento che non si è ancora sbloccato, nella giornata di giovedì in realtà c'è questa possibilità ehm, che si sblocchi qualcosa, anche con quello che è la parte della casa, se state cercando casa. Hm? Ora amici, sollevo il telefono, datemi un attimo di tempo che mi organizzo, in modo tale che io riesca a guardarmi negli occhi, per quanto sia possibile, e vado a lavorare, tanto avete già visto un pochino come utilizzo le carte, ok? Ora, leggerò i vostri commenti, e cercherò così. Allora amici, Ora vi chiedo in modo ordinato: cercherò di leggere quelle che vedo, data di nascita, domanda diretta. Se mi chiedete del lavoro, ditemi, ho un lavoro e voglio sapere, ok? Allora, Annie Olivieri dice: andate piano, 19 10, 72 Se è un dono di veggenza. Allora, Anni Olivieri, in realtà tu hai una nonna nell'aldilà che era molto particolare e che sicuramente ti ha lasciato in eredità una parte sensitiva, questo sì, ok? Andiamo a vedere un attimo, carta positiva se è quello che ti dico, allora devi comunque credere un po' di più in te stessa, cara Anna, perché sicuramente hai questa capacità sensitiva ma va raffinata, confermami se quello che ti dico ti ritrovi per favore perché così almeno facciamo uno scambio, capisco con chi sto parlando, per cui sicuramente una sensitività c'è ed è una nonna che te la passa Giovanna Spina allora Giovanna vi ho detto una domanda diretta aspettate, andate piano, datemi il tempo Carlo Bizzoli Parami ritornerà da me allora Carlo Bizzoli Parami ritornerà da me 25:80. allora Carlo allora, in realtà c'è stata una brutta chiusura, c'è stata una brutta chiusura, confermamelo, sento comunque una chiusura drastica, quasi con discussione, ok? Allora, in realtà c'è molto orgoglio, caro Carlo, devo essere onesta, non sento adesso il ritorno di questa persona, se ti devo dire la verità, perché c'è stata una brutta chiusura, ci sono state tante persone che si sono intromesse, tanti pettegolezzi, io al momento non ti posso dire che almeno nei primi 3-6 mesi da partire adesso ci sia questo ritorno, ti chiedo la gentilezza di confermarmi se ti ritrovi Carlo Birozza B, Paladini però purtroppo al momento no non ti posso dire questo che non c'è un ritorno attualmente allora eh, ragazzi mi sto perdendo fatemi sapere se sto lavorando bene per me. Anna Messina 21 7, 67. vorrei sapere se sto lavorando bene su me stessa ragazzi fatemi delle domande sul pratico un po' più terrene Anna Messina. Allora, cara Anna, sì, sì, stai lavorando abbastanza bene, ma io ti consiglio di andare a lavorare su quelli che sono i rapporti con la famiglia, perché vuol dire che ci sono delle cose che vanno sistemate nella famiglia, per cui ti chiedo la gentilezza di andare a risolvere quei rapporti partendo da quella parte familiare, che secondo me è più utile che tu risolvessi per cercare di fare un ottimo lavoro anche sul piano spirituale. Prova a darmi conferma per favore, così capisco se ci siamo, ok? Laura Volpicella allora Daniele 17 febbraio 98 deve fare concorso per la polizia riuscirà, vediamo un attimo allora cara Laura Volpicella Daniele 17 febbraio 98 deve fare concorso della la polizia riuscirà, allora cara, cara vediamo un attimino allora, diciamo che tuo figlio mh, è abbastanza determinato, però ultimamente va un po' spinto, eh? Dammi conferma se quello che ti dico è corretto. Allora, sicuramente sì, lo passa, ma ha bisogno di essere un po' spinto, per cui ti dico di stare... sì, sì, ritarderà un pochino, eh? Secondo me ci sarà un ritardo su quelle che possono essere le date, io non so dirti che cosa, ci sarà un ritardo, ma il concorso, secondo me, se spinge, insiste, lo passa, cara. Mh? Mm? se c'è qualcos'altro. Allora, Giovanna Manzo, mia figlia Francesca, 25 gennaio 94, troverà un lavoro. Ok, grazie Giovanna Manzo, sì anche perché è molto meglio, no? così andiamo a vedere se poi si verificano le cose. Laura Volpicella ti ringrazio. Allora, vediamo se tua figlia Francesca, cara Giovanna, troverà un lavoro entro il 2020. Allora, lei è molto, molto abbattuta, tesoro. Dile di stare tranquilla perché il lavoro arriva... Guarda, in realtà potrebbe svolcarsi anche verso la fine di maggio, siamo al 14 di maggio, ma ti dico che ci saranno dei piccoli lavoretti con l'estate anche che si potrebbero sviluppare, nulla di importante, devo essere onesta, ma io ho la sensazione, ma sta ancora studiando Giovanna? Perché io vedo degli studi comunque ancora che lei dovrà praticare, dovrà fare, per cui ti dico di stare tranquilla perché se anche dovesse iniziare a lavorare ci saranno degli studi che le attendono, hm? fammi sapere se ti ritrovi. Lilli Ferrario 26 12 64 tornerà Alessio sì Giovanna stai tranquilla poi ci sentiamo in privato noi allora un attimo solo Lilli Ferrario 26 12 64 tornerà Alessio allora cara Lilli vediamo se tornerà Alessio io non so neanche chi ero sono eh. ditemi se sono arrivata ok tornerà Alessio per Lilli allora tesoro avete un'amicizia in comune con cui tu parli e parla anche lui Confermami se eh, quello che ti dico ti ritrovi Allora diciamo che questo eh, Alessio in questo momento ha un po' di confusione sono un po' di mesi che è andato perché mi viene fuori un allontanamento non ti posso dire che ci sarà un ritorno anche perché c'è un po' un tira e molla tra di voi, ok? al momento ti dico che c'è molta confusione devo chiederti anche una domanda, perdonami ma quest'uomo ha concluso un matrimonio, un rapporto che lo ha abbastanza destabilizzato, perché lo vedo abbastanza impaurito, come se ci fossero state delle discussioni importanti tra di voi che lo hanno messo veramente in ansia e eh, lo hanno fatto un po' allontanare cara Lilli, ti prego confermami così capisco se ci siamo ok? Giovanna Manzo, fammi sapere perché sono quasi sicura di quello che ti dico. Monica Melli, se riprenderai il lavoro a settembre? 10973. Vediamo un attimino. Se riprenderai, cara Monica, il lavoro a settembre? Vediamo un pochino. Allora, Devo essere onesta, ni, non, no, se ti dovessi dire di sì certo mi, mi, mi ti prenderei in giro, ci sono delle situazioni che vanno cambiate a livello lavorativo perché in realtà se devo essere onesta così per come vengono giù le carte, per come mi sento, no, c'è qualcosa che comunque non fluisce a livello lavorativo, in realtà ci sono degli ostacoli, secondo me no. Non sento, se lo riprenderai, sarà veramente molto cambiato il tuo lavoro perché attualmente mi viene da dirti no, anche perché ti consiglierei di guardarti altrove, perché a livello eh, anche energetico è un momento veramente importante anche per te di cambiamento. Ok, Lilli, ti ritrovi per tutto quello che ti ho detto. Sì, che ha chiuso il rapporto da due anni, mi sta bene, ma ti risulta tutto il resto che ti ho detto? Datemi un po' di feedback, così riesco a capire se ci siamo. Allora, vediamo se vedo qua un po' di... Vediamo un po'. Allora, non vedo più messaggi, amici. Vado un pochino indietro. Lilli, io, guarda, sono quasi sicura che c'è una persona eh, che conoscete in, in, in, tutte e due, perché c'è proprio il chiacchiericcio di qualcuno che parla con entrambi, per cui prova a vedere, non avete amici in comune mi metto nella possibilità di aver sbagliato però io sono quasi sicura che ci sono dei chiacchiericci che hanno messo eh, in una situazione abbastanza difficile il vostro rapporto mm? allora dove siamo Moretti Anna 4 gennaio 67 come andrà il lavoro di mio, di mio e di mio figlio Stefano? Allora vediamo il lavoro vostro, è lo stesso lavoro? Moretti Anna, stiamo parlando dello stesso lavoro vediamo un attimino vediamo un attimino come andrà allora, in realtà in questo momento ci sono un pochino di difficoltà, ma al di là del fatto che ci sia la pandemia, il corona, eccetera, diciamo che c'è una situazione un pochino eh, difficoltosa, ok, bloccata, però cara, io ti posso dire che con il mese di settembre tutto questo si sblocca, per cui stringi i denti, stai tranquilla, cercate di stringere i denti, perché in realtà col mese di settembre a livello lavorativo eh, avete uno sblocco, eh, cambierà l'energia e la situazione che attualmente state vivendo, per cui stai tranquillissima, e cerca di stringere i denti. Allora Silvia Perucchi 13972 13972 vediamo un attimino attendeteci un attimo che cambierà lavoro allora vediamo se cambierà il lavoro allora tesoro, attualmente, adesso, nei prossimi tre mesi, no. Io ti dico che dopo ottobre si apriranno delle possibilità di cambio, lavoro, perché c'è un cambio di energia. Però col mese di ottobre, se anche dovesse arrivare prima, potrebbe essere un lavoro che sicuramente poi magari si svilupperà col mese di ottobre. Magari ti faranno un contratto effettivo col mese di ottobre, ma io fino a ottobre non vedo cambi di lavoro tesoro. Poi, ripeto, eh, fatemi sapere perché è molto importante anche ehm, avere dei feedback, ok? Allora, Moni Castellano, ciao amica, l'amore per me è quello vero. Proviamo a guardare, io ti guardo nel 2020, però tesoro, perché cerchiamo di stare più nel concreto e nei mesi più vicini, perché secondo me è importante darci un tempo. Moni Castellano, Moni Castellano. Ok, vediamo, ne facciamo ancora un paio. Poi vi dico ancora due cose e poi vi lascerò la vostra giornata perché siamo sicuramente addirittura dirittura d'arrivo, Monica Stellano, vediamo se è nel 2020. 2020, allora tesoro, sì, potrebbe esserci un amore che sta per nascere nel 2020. Allora, potrebbe essere che inizialmente sia un pochino ostacolato da ehm, situazioni diverse, da modi di pensare diverse, però ti dico che c'è in realtà un'amicizia, qualcosa che potrebbe svilupparsi. Fammi sapere se in questo momento stai frequentando qualcuno, se c'è qualcuno che ti piace, perché a me parla di una situazione che potrebbe essere già nell'aria e si potrebbe sicuramente sviluppare. Ora, dirti l'amore vero? Io non te lo posso dire, perché non credo nel per sempre, ma credo nell'attimo con cui ci avviciniamo a una persona per vivere un pezzettino di strada. Per cui, onestamente, io ti posso dire che sicuramente nel tuo 2020, per cui siamo maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, in questi otto mesi c'è una situazione importante che si potrebbe sviluppare. Questo sì, caramoni, fammi sapere, amica, tanto noi abbiamo un filo diretto, li puoi scrivere anche in privato, lo sai, e fammi sapere. Vediamo se c'è qualche altra domanda da poter rispondere vi ricordo che per le domande le eh, dirette sono soltanto in diretta se avete bisogno di un vero e proprio consulto vi prego non mi scrivete in privato perché tanto sicuramente non vi rispondo perché sono piena di messaggi ma se avete bisogno di fare un consulto privato e non in diretta come sto facendo adesso vi chiedo la gentilezza di prendere un appuntamento perché non rispondo via messaggio poi vediamo un pochino se c'è qualcosa... mamma mia quanti... aspettate un attimo eh, dio santo... ah ok monia che è finito a febbraio ok non ti preoccupare stai tranquilla hai saltato mia richiesta perché marie Anni bossi colli marie siamo più di 50 persone collegate abbiate un attimo di pazienza anche. ne arrivano 10 in fila diventa difficile stare dietro a tutti quanti, me la riscrivi gentilmente? A volte ragazzi non riuscite a comprendere che voi siete in tanti e chi sta da questa parte è da solo, per cui quando leggo dei messaggi così onestamente rimango abbastanza eh, triste perché mi dispiace se qualcuno si dispiace, però provate a mettervi a vedere quanti commenti arrivano mentre noi siamo in diretta, riscrivetemela riscrivetemela, non ce l'ho con nessuno scelgo uno piuttosto che un altro la prima che vedo quando alzo lo sguardo è quella che leggo, tra l'altro sono anche un po' ciecata, per cui ehm, ok no marino le faccio solo a quelle che conosco cara perché ci sono delle persone che non conosco a cui ho risposto per cui se dobbiamo fare polemica ti chiedo no perché non ha senso non sono proprio quel tipo di persona se mi riscrivi la domanda ti rispondo però vi prego abbiate un attimo di pazienza perché siete in tantissimi collegati e l'unica persona che l'ho fatta è monica conosco perché l'ho vista alzando lo sguardo mm. allora adesso non le vedo più, se qualcuno. abbiamo ancora due domande, per favore se qualcuno me le fa, altrimenti andrei in... Allora, Angela Paccagnini, 16-12-1961, Co... ti comincerò attività lavorativa. Allora, proviamo a vedere se... Eh, ecco, Maria, ti rispondo dopo. 16 /61. comincerò atti... eh, attività lavorativa. Allora, tesoro, purtroppo ci sono delle cose eh, burocratiche che devi ancora fare, cara Angela. Non so di che cosa stiamo parlando, ma ci sono delle cose, mi viene la carta del denaro, per cui c'è qualcosa che bisogna ancora fare, non la sento adesso. Se ti devo dire la verità, io sento questa attività lavorativa non maggio, giugno, luglio, ma andiamo verso settembre, ottobre, non adesso, perché ci sono delle cose burocratiche che ancora vanno sistemate. Prova a darmi un feedback in modo tale che così almeno capisco perché mi vengono fer dei fermi, dei blocchi attualmente che in questo momento non bloccano la situazione lavorativa confermami per favore così vediamo se siamo in linea o meno ok? allora Marie, troverò l'amore 7556 allora vediamo se nell'anno 2020 troverai l'amore, vediamo un po', 7556, per cui lo hai appena fatto il compleanno, tanti auguri, 7556, siamo al 14, vediamo. Allora, credo che tu abbia già avuto una relazione importante e penso che sia stato una convivenza, un matrimonio, qualcosa che sicuramente ti ha segnata, perché mi viene fuori la difficoltà probabilmente a lasciarsi andare, causa da una situazione passata che ti ha sicuramente lasciato ehm, dei segni, una emotività, qualcosa che sicuramente un po' ti ha Turbata. allora cara amica io credo che in questo momento ci sia più bisogno che tu possa prestare attenzione all'amore che devi avere per te stessa perché mi viene un pochino eh, il bisogno estremo di prendersi cura della propria persona a livello proprio amorevole, energetico, animico e tutto quanto io ti posso dire che in questo settembre ottobre potrebbe esserci un incontro con una persona più grande di te che ti prenderà a livello intellettuale non tanto a livello fisico ma a livello intellettuale per cui ti chiedo la gentilezza di avere un attimo di pazienza e di prendere questo tempo per far sì che tu possa tornare a sorridere e a darti una possibilità e a sentirti bene anche con te stessa per cercare di aprirti a livello amorevole col mondo esterno e con le persone. Diciamo che sicuramente... Hai un pochino questo carattere da smussare ma semplicemente perché è una corazza che ti sei creata che a volte non ti permette magari di far sì che le persone possano vedere la bellezza che hai dentro di te ma a volte vedono solo la corazza per cui caro ti dico che in settembre ottobre ci sarà un uomo più grande di te più grande di te non vuol dire che ci sarà di dieci anni eh? potrebbe essere anche di un giorno di un mese di 15 giorni che sicuramente ti prenderà a livello intellettuale mm? per cui fammi sapere se questo ti ritrovi adesso non leggo più il tuo messaggio per cui tesoro ti chiedo di, per, di perdonarmi ma non vedo le risposte andrò a vederle dopo ok? ok facciamo l'ultima amici eh? io vado l'ultima domanda e poi ok allora Daniela la pastina 28 497. devo volevo sapere se farò pace con mia mamma e se la vedo allora cara Daniela con te chiudo quello che è la mia consultazione perché ne ho fatte già tantissime e sicuramente è, è molto importante rispondere a te perché si parla, non ti conosco ma vediamo un attimino, non so come si chiama la mamma ma vediamo un attimo siamo più di mesi, più di tre mesi che non parli con lei però giusto? per favore dammi conferma Daniela per favore allora allora tesoro, diciamo che c'è molto orgoglio da parte di tutte e due, ok? Devo essere onesta, però sì, sì, riuscirai a fare pace, io ti dico di spingere un pochino e io non lo so se tu hai un fratello, confermami per favore, perché c'è una persona, potrebbe essere di sesso maschile o una sorella, qualcuno che potrebbe aiutarti perché in realtà avete fatto una discussione per le divergenze ma se uscita di casa, non le hai dato retta perché è come se ci fosse stata una discussione perché tu volevi fare una cosa che lei non voleva e avete avuto una discussione, confermami per favore, ti chiedo per favore Daniele di confermarmi, perché così vediamo se sono sulla stessa linea, ma ti posso dire che sì, questa situazione con la mamma si andrà a risolvere, deve avere ancora tra maggio, giugno, secondo me devi stringere un po ancora un pochino di ehm, anni, ok, sì, immaginavo che fossero più di mesi, perché sentivo veramente tanto, Tesoro, allora io ti dico di stringere un po' i dentini e secondo me questa cosa si risolve, l'unica cosa è che c'è molto orgoglio da parte di tutte e due, lo so che tu probabilmente magari hai fatto un gesto e lei non vuole o meno, però ti dico di spingere un pochino perché secondo me questa cosa piano piano la risblocchi, la risolvi, diciamo che ci sono delle cose che eh, vanno sistemate. No, io sento un no. fratello devo essere onesta, confermami se non sbaglio che potrebbe darti una mano perché in realtà il filo conduttore potrebbe essere lui per sbloccare questa situazione ok, ah hai anche una sorella benissimo, però ti chiedo veramente di chiedere aiuto a loro per cercare di risolvere questa situazione Confermami se tu sei uscita di casa per una situazione che potrebbe essere sentimentale o qualcosa del genere perché ho visto una rottura dopo una discussione per delle cose che a lei non sono state bene, come sai qui si fa così se tu non vuoi prenditi le ne intendere perché ci sono un po' di cose da mettere a posto non è semplicissima cara Daniela ci vuole un po' di, ehm, di, di amore ecco cercare di mm, abbassare un po' l'orgoglio ecco perché tutte e due siete state orgogliose bene cari amici di psicologicamente è stato meraviglioso eh, potervi eh, aiutare con quello che sono le mie pettegoline vi ricordo che eh, per chi volesse io ho una pagina che è Metaspiritologia Allargata dove ci sono molti operatori tra cui anche Vincenzo, ci sono tante altre persone che collaborano e che fanno tutto eh, per dare un contributo pratico, non tanto teorico ma pratico, io mi occuperò di tante altre cose e nel frattempo eh, voglio ricordare sempre una cosa che ci tengo abbiate pazienza perché in questo momento io mi sto donando e sto donando tutto quello che è il mio, la mia possibilità di canale e eh, a volte è difficile rispondere a tutti non ho delle preferenze per cui toglietevi dalla testa che ho delle preferenze per me tutte le persone sono uguali rispondo energeticamente a quella che vedo e a quella che riesco in quel momento a connettermi voi siete in tanti immaginate che io sia qui da sola e dall'altra parte ci sono più di 50 persone collegate e quando scrivete tutte 50 continuano a scendere i commenti ed è molto difficile leggerli tutti quanti. Detto questo vi auguro una meravigliosa giornata, grazie veramente di cuore a tutti voi per essere stati con me alle 8 del mattino perché è un'esperienza meravigliosa sapere che siete stati così tanti e datemi dei feedback, scriveteli sotto questa diretta, scriveteli sicuramente eh, anche tranquillamente Sull'altra pagina, se avete bisogno di un consulto privato mandatemi un messaggio su Messenger o sul mio numero di telefono che magari poi metterò ehm, su questa diretta, se no è 349 56 29 626, così potete tranquillamente mandarmi un Whatsapp e con molta pazienza io vi rispondo, ma sappiate che sono ancora in debito di 500 messaggi che devo rispondere. Con questo vi saluto, vi auguro, un buonissimo, una buonissima giornata. Ciao Marina, ciao Giovanna, ciao Tiziana, ciao Silvia, grazie a tutti, ciao Ileana, grazie a tutti, ciao Luna, ti mando un bacione, amica, sentiamoci bacione, ciao a tutti, ciao Vincenzo, grazie mille, ciao amici.